siamo la prima a Classico. Quest'oggi siamo qui per dirvi due parole sulla nostra scuola, della serie Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il greco e il latino sono due lingue morte, non vengono nemmeno più parlate attualmente nel mondo. Se scegli il Classico non avrai più vita sociale, è troppo impegnativo e oppimente. È un liceo poco gettonato, non ci va nessuno, finirai per ritrovarti da solo e non riuscire a fare amicizia. Ma il latino e il greco non portano a nessun risultato, non servono a nulla. Non sarebbe studiare altre lingue straniere a posto loro. Il classico è una scuola di elite, non è mica accessibile a tutti. Il classico ti prepara solo in ambito umanistico. È una scuola vecchia, c'è troppa teoria e poca pratica. Il classico è una scuola impossibile. Il classico? Ma no, troppo stress e ansia. Cosa si può fare, finite le superiori? Devi obbligatoriamente scegliere una facoltà classica perché non fai matematica. Classico, le persone che ci vanno hanno tutte la puzza sotto il naso, si credono superiori, se la tirano tutti. Sì, e sono tutti viziati, ricchi e maleducati. Ma sì, al classico ci vanno soltanto i secchioni che studiano 24 ore su 24. Ma è solo una perdita di tempo, non ti apre orizzonti per il futuro. Lo studio delle materie scientifiche è così poco approfondito da essere inutile per le esigenze della nostra società. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Più che parole giudizi, anzi pregiudizi. A proposito, lo sapevi che la parola pregiudizio deriva da prae e judicium, ossia giudizio anticipato e giudizio a priori? Ma secondo te, in una società come la nostra, che si dice così avanzata, moderna, aperta, è possibile ancorarci a questi pregiudizi? Il greco e il latino sono così affascinanti grazie alla loro vivacità e ricchezza di sfumature e grazie anche all'intelligenza delle loro strutture. Si può dire che non siano semplici da comprendere, ma una volta capite ti permettono di vedere le cose più banali con occhi diversi. Ad esempio, possiamo riconoscere facilmente l'origine di una parola anziché limitarci al suo significato di base. Esatto, se prima quando mi capitava di non comprendere un termine, di non riuscire a comprendere il significato, cercavo su internet o su un dizionario. Ora per molte parole è sufficiente guardare la radice e ragionarci. Il termine classico, per esempio, è stato uno dei primi che ho conosciuto. Deriva dal latino classicus, che significa appartenente alla prima classe dei cittadini. Infatti con classico si intende tutto ciò che appartiene alla civiltà greca latina, le lingue classiche, la cultura classica e così via. Poi c'è democrazia, che deriva dal grippo demos, popolo, e kratos, potere, e nostalgia da algos, dolore, e nostos, ritorno, il dolore per il ritorno. E poi kleptomania, che deriva da klepto, rubo, e mania, follia. Oppure calligrafia, che deriva da calos, bello, più grafos scrivo. Un'altra parola di cui ho scoperto da solo il significato e che ho trovato molto interessante è talasofobia, da talata, mare, e fobos, paura. A me invece ha molto inquisito la parola stadio, dal greco stadion, un unità di misura greca con la quale si misurano le lunghezze per le gare di corso. Ma ci sono anche moltissime parole latine che utilizziamo quotidianamente, come agenda, gratis, video, habitat, album, livello, la virus, promemoria, bonus e sosia. Invece a me un concetto che mi è sembrato interessante da sviluppare è stata l'etimologia della parola scuola. Come scrive il prof. Balzano nel suo libro Le parole sono importanti, scuola derivava dal greco scolè. Un sostantivo che vuol dire vacanza, riposo, tempo libero. La vacanza è ovviamente dal lavoro. Nell'antica Roma, benché scuola sia una parola più greca che latina, le cose funzionano in maniera analoga. Scuola viene associata in termini espliciti all'educazione, intesa etimologicamente come la conduzione da uno stadio inferiore, sia fisico che culturale, a uno superiore, da educare e portare fuori da una posizione a un'altra. In tutto il mondo classico vi è dunque un'idea di abbandono del lavoro e della mondanità per concentrarsi su un apprendimento e su un esercizio, lo studium, che porteranno al raggiungimento dell'Humanitas. Scuola è associata poi all'udus, Ludus, il gioco. Il maestro è chiamato infatti Ludimagister. Eh, è un luogo dove si impara e dove quindi ci si diverte. L'idea portante alla base del vocabolo, se quello che il latino, come abbiamo visto, è l'educazione più che l'istruzione e l'opposizione al lavoro. Il lavoro è negozium, mentre l'apprendimento può venire solo in uno studio di otium. I greci, dunque, con questa parola vogliono dirci che alla vita di un individuo deve essere concesso un periodo di astensione dalla fatica, perché l'agio è l'unica condizione per poter imparare, e soprattutto per ricevere la paideia, un'educazione totale che porta al raggiungimento della rete, la virtù. L'apprendimento rincalzano nei romani, è divertente, la serietà non è il contrario della piacevolezza, come a dire, giocando si impara. Mi pare che la bellezza di imparare trapeli senza fatiche da queste parole e dall'associazione a campi semantici, il riposo, il gioco, che rivelano una precisa idea di scuola. La vacanza, che non è affatto l'assenza, è il vuoto che abbiamo il diritto di vivere senza sensi di colpa e che abbiamo il dovere di riempire di sapere e di virtù. La scuola è quindi il tempo in cui si forgiano gli strumenti che danno accesso alla lingua, ai sentimenti, al pensiero e, perché no, alla bellezza, ma a patto che andiamo in classe e non ci gettiamo troppo presto nel lavoro, la cui fatica corrompe e ostacola la capacità di apprendere. Per gli antichi è importante che a scuola si viva assieme, si impieghino le ore e i giorni a creare una comunità. Il maestro, infatti, non è solo colui che vi ricordo il sapere, ma un facilitatore per la creazione di questa comunità di pari, la quale, per rispecchiare la società democratica, ha bisogno di componenti che sappiano praticare il logos, la parola, il discorso, rendendo lo strumento di scambio di idee e di non una preparazione al lavoro pratico e manuale, dunque, ma un esercizio continuo della dialettica e della retorica, cosicché lo studente, fuori dalla scuola, sia definitivamente un adulto in grado di partecipare alla vita politica, potrà sedere nell'assemblea e intervenire nei dibattiti. Questa concezione antica di scuola non mi pare diversa dal liceo che frequento. Mi ha sorpreso scoprire che la parola scuola deriva dal greco scolè e, e significa letteralmente vacanza dal lavoro, riposo, tempo libero. La scuola quindi non deve essere concepita come un obbligo, ma come il tempo durante il quale abbiamo l'opportunità di arricchirci, imparando anche a diventare cittadini consapevoli, in grado di esprimersi in tutte le forme. Inoltre, queste due lingue classiche hanno dato vita a due popoli immensi, che sono le fondamenta di noi moderni. È interessante immergersi nelle civiltà antiche e scoprire come e quanto hanno influenzato la nostra storia. Per non parlare poi dei miti, con la loro bellezza e il loro fascino, come sono interessanti le poetiche spiegazioni dei vari fenomeni rispetto alle nostre moderne spiegazioni scientifiche. Infatti, ci sono veramente tantissime storie di idee e eroi molto interessanti. Un esempio può essere una nascita di Atena suo padre, Zeus, chiese ad Epesto di delle fucine del, dell'ingegneria di spaccargli la testa, a causa di un forte malore che sentiva. Dopo che Fest ruppe la testa del dio, da lì uscì una giovane dea, dagli occhi azzurri e totalmente armata. Quest'ultima divenne la divinità della sapienza e della strategia di guerra, una delle tre dee partenoi, ovvero vergini, insieme ad Estia, dea del focolare, e ad Artemide, dea della caccia e protettrice della luna, nonché sorella gemella di Apollo, dia del sole e della musica. Ad Atene si trova proprio il partenone in onore della sua divinità protettrice. Per non parlare poi del mito di Ulisse, quanto ci ha affascinato e affascina ancora adesso. Siamo soprattutto Moderni, scrive Giorgio Irenò nel suo libro che abbiamo letto, Gli Eroi della guerra di Troia, che non abbiamo potuto fare a meno di identificarci con Ulisse Naufra, con Ulisse Nessuno. Ulisse la cui identità è sempre precaria, sempre in discussione. Ulisse è l'eroe della Metis, parola greca che indica un tipo di intelligenza pratica capace di trovare, di volta in volta, la soluzione concreta a problemi concreti. Ed è con questa intelligenza che l'eroe si applica alla guerra di Troia. Troverà la soluzione, un cavallo di legno in cui nascondere un manipolo di uomini armati. Dopo la morte di Achille, spetterà a lui sciogliere il nodo dell'assedio infinito, usando, più che la forza della spada, l'arma altrettanto tagliente dell'astuzia. Ulisse non aveva la prestanza fisica degli altri eroi omerici, non era forciuto come Diomede, non svettava per altezza ed eleganza come Agamennone, era tarchiato, massiccio, a vederlo in mezzo agli altri poteva apparire persino insignificante. Il vecchio Antenore, nel terzo libro dell'Iliade, ricorda di aver ospitato una volta in casa, mentre si tentavano trattative di pace tra Greci e Troiani, e lo descrive così. «Restava immobile guardando in basso, con gli occhi fissi al suolo. Sembrava non sapesse che dire. L'aveste detto in preda alla collera oppure pazzo del tutto. Ma quando dal petto faceva uscire la voce profonda e diceva parole che parevano fiocchi di neve in inverno, allora nessun uomo avrebbe sfidato Ulisse. Nessuno pensava a guardare il suo aspetto». Il re di Itaca possedeva la magia della parola. In Italia, anzi non solo in Italia, la figura di Ulisse porta impresso da secoli lo stampo di Dante, è l'eroe titanico dell'ultimo viaggio che per amore del, del, del sapere, per seguire virtute e conoscenza, varca anche le colonne d'Ercole. E perché non ricordarlo con le stesse parole di Dante? Lo maggior corno della fiamma antica comincia a crollarsi mormorando, pur come quella qui cui vento a fatica. Indi la cima qua e come fosse la lingua che parlasse, gettò voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe, che sottresse me più di un anno la presso a Gaeta, prima che Sienea la nomasse. Nel dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore lo qual doveva pennello per far dieta, vincere potere un dentro a me, l'ardore che ebbi a divenire del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto il mare aperto, sol con un legno e con quella campagna dalla quai non fui diserto. L'un lì e l'altro vidi in fila Spagna, fine il Marocco e l'isola di Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna. I miei compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla mandestra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata setta. O oh frati, dissi che per cento miglia per egli siete aggiunti l'Occidente, a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza, retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguir virtù e canoscenza. Questi ultimi versi di Dante devono fungere da sprone per inseguire il sapere in ogni sua forma. La scuola può aiutarci in questo. Non è un ostacolo, ma un mezzo per arrivare ai nostri obiettivi, ai futuri e a una versione migliore di noi stessi. Se tutto questo è vecchio passato morto, beh, allora vecchi passati e morti lo siamo pure noi. Yes, al classico non vanno solo persone con la puzza sotto il naso. Io ho conosciuto tante persone simpatiche. Sì, e non siamo tutti chiusi in casa a studiare. Usciamo, abbiamo relazioni sociali, facciamo sport. Io, ad esempio, sono pianoforte. Io pratico karate. Io invece gioco a pallavolo. E io faccio nuoto. Anch'io. E io faccio parte del gruppo scout. Per cui? Prima di dar adito a pregiudizi. Rifletti. La scuola dovrebbe servire proprio a questo.